Aspetto che interessa a tutti è quello di apparire seduttivi e affascinanti agli occhi degli altri. Ciò che gli altri pensano di noi è molto importante per noi stessi, anche se non dovrebbe esserlo. Per quello sono qui oggi per darti un consiglio, un suggerimento per risultare immediatamente più seducente e più attraente. Ciao sono Anna Maria e eh, mi occupo di single. Eh, gestisco da quasi dieci anni l'Agenzia per Single Fitness di Campobasso e come puoi immaginare gli argomenti della seduzione e dell'attrazione sono eh, cose di cui io quotidianamente parlo con i single che si rivolgono a me. Eh, sto per dirti una cosa importante. Eh, Forse stai pensando che la cosa che più ti renderebbe seducente è fare sei mesi ininterrotti di palestra, indossare gli abiti migliori, avere una piega perfetta e una barba impeccabile. Ma sto per dirti che questi sono dettagli e aspetti secondari rispetto a quello più importante che immediatamente ti renderebbe più seducente. E ti starei chiedendo qual è questa cosa meravigliosa? Ebbene è la tua autostima, la fiducia che hai in te, credimi, non c'è nulla di più attraente che vedere una persona eh, forte, decisa, eh, che ama la vita, che sorride e che è sicura di sé e di ciò che è ognuno di noi ha pregi e difetti. Ma qual è il segreto? Eh, quello di non mettere l'accento sui difetti, di non esaltare quelli, ma di mettere in evidenza i nostri punti migliori, i nostri pregi, ciò che ci valorizza. Per cui che cosa rende una persona immediatamente più attraente? Il fatto di essere una persona dinamica, sorridente, una persona che ama la vita e lo dimostra, una persona che ama se, stesso, se stessa e che vive la vita secondo la propria indole, la propria natura, che non ha paura di esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, perché si percepisce la sicurezza di questa persona a prescindere da quando ha fatto l'ultima volta una piega o da quanta, eh, da quanta palestra fa ogni giorno. Eh, L'aspetto fisico è importante, è vero, è il nostro biglietto da visita, però dobbiamo curare anche quello che c'è dietro, anzi soprattutto quello che c'è dietro e dentro il nostro aspetto fisico. Per quello eh, cosa devi, dovresti fare? Innanzitutto sorridere perché a nessuno piace avere a che fare con persone che si tengono addosso, con persone col muso lungo che si lamentano tutto il tempo. Sorridi e vedrai che già eh, affrontare la vita col sorriso la renderà automaticamente più bella anche per te, non solo per chi ha a che fare con te. In più anche la tua postura è importante. Cammina Passo deciso, spalle dritte, in modo tale da dare proprio l'idea di affrontare il mondo a muso duro, senza timori, senza paure e cerca di eh, davvero essere te stesso nel modo migliore che sei, per la bella persona che, hai, che sei, e per i pregi che hai e per le tue qualità. Vedrai che se tu inizierai ad amarti e ad apprezzarti di più di riflesso lo faranno anche gli altri, perché percepiranno il tuo stato d'animo, la tua sicurezza e eh, sarà automaticamente una calamita perché ti sta accanto. Io spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così... Ehm, farebbe piacere se lo condividi, eh, se tagghi magari un tuo amico, una tua amica a cui pensi potrebbe essere utile. Eh, se vuoi saperne di più e leggere i miei articoli puoi andare sul blog della mia agenzia su www.meetness.it. Troverai una serie di documenti e di articoli scritti da me in cui parlo di amore, di relazioni e di cose per ora ti saluto, ci vediamo prestissimo per il prossimo video. Ciao!